Ciao Ciao Andressi James, spero stiate tutti bene Siamo pronti a ripartire, state con noi Le notizie della giornata La notizia della giornata mm -hmm. E sto aspettando di cenare Cenare? Sì, stasera sì. Ok chi è? o lola wow ci hanno dato le porte in questa e anche il giuli di Giacomo ok perfetto ciao ragazzi ciao ciao ciao C'è anche mamma ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao dai un po' una passata Ciao, ciao, bene Con la cane bene dei... Questo qua Due, Questa. due, Amore il telefono Guarda la borsa Guarda un'altra sedia Sì, sì mettiamo... Uno, e due, 2 Quanti siamo? Due, quattro, cinque Due, quattro, che bene, perfetto Let's go. Ciao a tutti in ora vedrete che mangiamo il poke o pokai e nulla buona cena il pokè pokè okay, wow e questo è perfetto oh. Ok. Allora, se riesco da aprire yeah! questo, cosa c'è dentro? Allora, le da il riso bianco, mm. eh, riso venere mi pare, e da mm, salmone. Poi, cos'era? Tonno, uh, si, sì, cipolla, gam si, sì, gamberi mm. e pollo. Mm. Esatto, questo di Tecla, e questo di mamma, l'ultimo noi abbiamo presi più piccoli perché siamo più piccoli e mangiamo di meno no però perché mangiamo un di meno ok, okay adesso tutto. possiamo mangiare buona cena buona, buona cena a poche a me che danno anche un po' ma è la prima volta che lo mangiate già di eh poche sì, io l'avevo no. visto con voi mm. però è la prima oh, volta oh, oh. Venga, che non siano... e chi è che ha preso i seminieri? nessuno Secondo sì. me li ha messi a caldo oh, Buon appetito Buon appetito Buon appetito Vorrete mm. buon. un po' di filadelfia dentro No, Ma perché c'è già ricco Perché è la filadelfia mm. Si mette oh. Oh. Non l'ho fatto misto Ho messo quinoa e, e riso mm. Mm. Buon appetito mm. Buono. Mm. Un po' proprio della cipolla ho preso il pollo posso dare? no <ride> io si sì, lo ho il pollo cosa sta mangiando mamma Alessia? Eh, il poke. Poke, okay, quindi un... cosa c'è dentro? io ho messo un riso misto un riso di venere con quinoa mm. ho fatto un misto poi i fagiolini che non mi ricordo come si chiamano. i damame da ah. e il, il pollo il no. pollo è un po di e come si chiama questo il rosa il no non è salmone che cipolla tre poi no no oh. il... mm. tre anchi no, no. è un po zenzero rosa ah, zenzero eh, rosa non l'avevo mai assaggiato molto buona, buona. Okay. questi i germogli quindi assaggiamo è meno forte rispetto all'altro buono po tu cosa hai preso aurora okay. allora mm. Riso bianco, mm. le damame, salmone, adesso oh. ho messo la Philadelphia e alga. Wow! L'alga è più messa. Buono! buono. Mm -hmm. E tu amore, mm. cosa hai preso? So. La mia è una pochè un, un po' giapponese. <ride> Japan style. Mm. È fatta con il riso bianco, mm -hmm. le alghe wakame, mm -hmm. le damame, mm. tonno mm. e gli occhi. onion. Ah crispy agni Poi se e basta. Ah, ah no, è eh. anche l'avocado. Buonissimo. Macaccioli. Per la il mm. cane. Mm. Ah, non è male. No, ma pareto... no, non è male. Non è male. mi piace però tanto il cane. E oh. mm. mm. ho messo tutti i sassi per gli occhi. Oh. Oh. Mm. però ti rendi conto alla fine come quello si un pur indonesiano mm. per tutti i misti? Tipo, eh, ah, uguale. Ma per un piatto così, veramente è semplice, ma no, perché ha le proteine? proteine. Mm. È tutta una questione di marketing. Ah, di marketing, ma che buono? ah Si, sì, ma è un po' diverso, è leggero. Ok, bro, scarangi da. Kita... ma oh, sì makan apa namanya ini tadi? Poke, ya. Oke. Enak pokoknya. Nah, nanti eh kita tanya pada keluarga semua dan kita akan jelasin kenapa eh sudah lebih dari 8 bulan ya, 9 bulan kita enggak bikin video bareng-bareng. Nah, kita tanya bareng-bareng alasannya kenapa, semoga kalian semua paham. Oke. Okay. ritrovati dopo tanto tempo, eh, anche a noi fa piacere essere insieme e, e trovarci a, a cenare insieme perché poi non è così tanto frequente come lo era prima. Sono cambiate un po' di cose in questi mesi, eh, ci sono stati dei cambiamenti anche nella nostra famiglia, quindi non tutti viviamo insieme e, e quindi i momenti in cui eh, ci si ritrova per condividere o un pranzo oppure la cena sono, sono molti molto meno e anche il fatto di stare insieme adesso diventa diventa più, più, complicato, eh, eh. più complicato per cui niente siamo qua noi siamo, tornati, siamo tornati e cercheremo <ride> di impegnarci per <ride> sì. avere più occasioni di, di Beh, sì. da fare per fare i video quindi anche e... a per i piatti, per sì. cucinare insieme e per condividere poi con voi. Sam mopi. guarda, sono proprio pedia. Ii lì sulla schema canale, banda libri, samba tu arga che ta pagna in mi mamma, non lo prendo reca! abbiamo finito di cenare, finito tutto tutto quello che c'era dentro la pokè, molto molto gustosa. Mm, devo dire che sono contenta di aver, non è la prima volta, però questo piatto di origine hawaiana è, è entrato anche un po' come il sushi nel nostro, nella nostra quotidianità e ogni tanto è, è bello provarlo o assaggiarlo. Sì, è vero. Eh, per me è stata la prima sera, la prima volta che ho mangiato questo, questo poké, l'ho assaggiato volentieri. Mi piaceva capire di cosa, con che cosa era fatto e il gusto che aveva. Allora devo dire che mi ha soddisfatto, è, è stata comunque una, una cena leggera e comunque c'era il riso, la quinoa che comunque a me piacciono, io li, li mangio abitualmente e dopo questo mix di, di, che ne so, di, di, di varie cose, dalle proteine alle, ai germogli All'avocado, cioè, proprio buono, mi ha soddisfatto. Comunque, è una cena che non ti lascia la pesantezza, e, ed ogni tanto la si può, si può gustare, si può fare come cena alternativa. Io invece la mangio praticamente spesso, quindi, per me è come se fosse un piatto normale ed è buonissima, non ho altro da aggiungere. No, sono serio, non ho altro da aggiungere questa volta. È top. Eh, cioè io oh, lo mangio spesso, quindi per me... Già, vai. sì, gusta, gusta. Ciao Letigen, ma sapete, volete sapere dove c'è Andrea finché noi facciamo il video? Adesso ve lo mostro. Tri, cosa, no, cosa we'll stai finish, facendo? Yeah. Non togola, guys, gola, guys. E certo, no. Come si potrebbe stare senza calcio? Piu' talba volare, lo Ma se che t'ha pingato di non andare non volare, se fa calcio, calcio. il e calcio in favore del A proposito dei calci di rigore a Few moments later, what <laughs> <laughs> happened? No, no, <laughs> no, <it's extra>. no, <laughs> no, <laughs> no, <laughs> no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, buona buona brada prima che si chiama vlog video di Vlockitania Sattolini Gianluca subscribe dan comment. comment di mana? di Baba di, di Baba uh, no. <laughs> di, di, di sini di Baba di Baba di Baba di Baba di Baba di Baba di Baba di Baba di Baba di Baba Aurora Aurora.Ugoletti Ok mm -hmm. E... Ciao ah, Alessia. Sì, eh, seguiteci ancora Noi vi promettiamo che ci rivedremo Ci rivedremo presto mm -hmm. tutti insieme e... e ciao, saluto a tutti E chiediamo scusa perché non c'è la Sofia Eh e... Sofia, è la prossima volta E il prossimo video, next vlog Facciamo tutti insieme E the World's One, to all to together, to all to together. To ok? All So, so no Brocian, Tecla, Aurora, Alessia e... Alessia. Vabbè, Alessia. Vabbè, io sono Alessia. di vlog vlog. Ingini, Ingini, Ingini, Ingini,